buonasera a tutti ciao Dani buonasera ciao Vale questa sera argomento interessantissimo anche un po' inquietante ma Vincenzo sì. ce lo spiegherà benissimo quello dei rapimenti alieni Spero Dani, <ride> sì, sì. Dani eh, ricordiamo i corsi di Luca ce li hai tu sotto mano se no ce li ho io certo ok allora 3 luglio laboratorio di transurfing a Napoli 10 luglio Transurfing a Martina Franca, 17 luglio Laboratorio di Transurfing a Pesaro, 11 settembre Pillola Rossa con le Salvetti, 17 settembre Laboratorio di Campane Tibetane a Frascati, mentre il 18 settembre Laboratorio, laboratorio di Transurfing sempre a Frascati. Il 25 settembre ci sarà Laboratorio di Campane Tibetane a Monza per tutte poi le informazioni varie iscrizioni scrivete a luca.nari.com mettiamo il brand non ti si sente Vale? mi ero silenziata soliti Questo rumori di sottofondo eccoci qua grazie Dani, grazie di cuore ci vediamo tra poco e certo. io presento il nostro ospite è con noi Vincenzo D'Amato Eccoci qui, buonasera. Ciao, buonasera, buonasera, buonasera Vincenzo, grazie di essere qua. Dottore grazie in psicologia, specializzato in ipnosi e stasera ci parlerai di un argomento bello tosto. Sì, un bell'argomentino particolare. Tosto perché fondamentalmente, come dicevamo nell'anteprima, prima di andare in onda, è un argomento dove eh, apparentemente fondamentalmente non c'è informazione, quindi apparentemente brutale però poi ci sono sempre in retroscena, bisogna andare a fondo nelle cose per comprendere cosa davvero accade. In ogni evento che la nostra vita ci riserva c'è sempre il rovescio della medaglia, quindi partiamo dal presupposto che se qualcosa di poco positivo accade, dall'altra parte qualcosa di positivo deve lasciarci. E lo analizzeremo per bene questa sera, se vorrete andremo a fondo in questo argomento davvero molto particolare. Ti faccio subito la prima domanda che ti ho fatto dietro le quinte, perché avvengono questi rapimenti? Beh, le motivazioni sono tante. Io faccio sempre un esempio. Noi esseri umani, eh, i nostri scienziati, i nostri ricercatori, fanno sperimentazione e lo fanno sui topolini da laboratorio. E quindi, fondamentalmente, hanno lì il loro allevamento eh, di, di topolini che utilizzano per poter capire certe cose. Cosa accade in quel mondo oppure cosa può accadere nel nostro mondo. Ricordo una dichiarazione che ha fatto una persona ultimamente, dopo eh, essere diventato consapevole di essere stato rapito e di aver ricordato degli eventi, che diceva, eh, durante l'abduction, durante questo rapimento, ero lì su questo tavolo disteso, ho visto che mi stavano inoculando un fluido blu. E a quel punto ho chiesto, perché si riesce anche ad interagire in quel caso, dipende dallo stato, diciamo, reattivo che uno ha, ma in alcuni casi si riesce anche ad interagire, telepaticamente principalmente. E lui chiede, perché mi state iniettando questo fluido blu? La risposta fu, non ti preoccupare, è un fluido letale, è una, una malattia mortale. E lui dice, ma perché la state iniettando a me allora? Mi volete uccidere? No, no, no, tranquillo. Perché sugli esseri umani non è letale, è letale solo per noi. Lui ribadisce, e allora perché lo hai iniettato a me? Perché siccome agli esseri umani non dà gli stessi effetti che dà a noi, vuol dire che gli esseri umani hanno la capacità di reagire a questa malattia, quindi hanno gli anticorpi pronti per poterlo fare. Tra una settimana ti verremo a riprendere e vedremo cosa è accaduto nel tuo corpo, qual è stata la reazione che ti ha portato a sopravvivere a quella malattia che ucciderebbe noi. Semplicemente perché vogliamo capire come salvarci. Quindi una razza in particolare utilizza gli esseri umani per sperimentare, per capire, per studiare il nostro mondo. Ci sono tantissime motivazioni. Partiamo da quella della sperimentazione, dello studio, della ricerca, a quella per esempio dell'ibridazione ci sono razze che non riescono più a riprodursi quindi tornano indietro nel tempo diciamo prima sono milioni di anni luce avanti a noi, quindi hanno la capacità di muoversi nel tempo, noi siamo i loro antenati e quindi vengono da noi perché geneticamente siamo compatibili e vengono ad utilizzare gli esseri umani per potersi riprodurre dato che per le problematiche che noi st stiamo creando già oggi inquinamento, radiazioni eccetera eccetera, non sono più capaci di riprodursi, per poterlo fare devono utilizzare noi Altre razze invece tendono a quella che è la razza perfetta, utilizzando quello che l'essere umano ha in questo momento, che è un bagaglio straordinario, le, le emozioni, eh, la, la spiritualità, l'anima, la, la, la, la possibilità di reincarnarsi per poter vivere altre esperienze, mettendolo insieme a quello che hanno loro, cioè un percorso evolutivo di milioni di anni che li ha portati a migliorare le capacità intellettuali, le capacità reattive, le capacità... Uh, teletrasporto, comunicazione uh, nei mondi paralleli eccetera eccetera eccetera che l'essere umano però aveva nel passato poi possiamo anche analizzare e parlare bene di questo quindi l'obiettivo è raggiungere la, la razza umana le, le possibilità, le, le motivazioni sono davvero tante sono innumerevoli la verità non ce l'ha nessuno chiunque dica oggi di avere la verità in questo settore vi sta prendendo in giro e io vado in contrasto spesso con ricercatori che dicono io ho la verità, la verità non possiamo pensare di averla per tanti motivi, ma perché siamo dei piccoli granelli eh, in un mare di sabbia, eh, siamo i più giovani, i più nuovi, non so come sì. definirci, eh, di forme di vita che sono molto più evolute di noi. La Terra è un pianeta molto giovane, di un sistema solare giovane che fa parte di una galassia molto giovane ma la nostra galassia fa parte di 2400 miliardi di galassie e sono solo quelle che gli esseri umani hanno evidenziato sono riusciti a decodificare con le strumentazioni del loro possesso qualcuno dice addirittura che siano infinite lasciamo stare la parte dell'infinito lasciamo soltanto quella scientificamente provata gli esseri umani sanno scientificamente che le galassie sono ad oggi circa 2400 miliardi quindi immaginiamo quante forme di vita ci sono eh, all'interno di questi eh, circuiti e soprattutto quanto siano più volute di noi, perché siamo i più giovani. Quindi, essendo i più giovani, facevamo prima un esempio, raccontavamo di questo esempio, eh, pensando agli anni 80-90, quando eh, iniziamo a chattare, io mi ricordo con Milk, si scriveva, era già una cosa straordinaria, con una persona dall'altra parte del mondo. Quando arrivarono i primi fax, eravamo stupiti nel vedere un'immagine trasportata da una parte all'altra del mondo. Se mi avessero detto che questa sera, nel 2022, noi saremmo stati qui a parlare in due parti diverse del mondo, eh, gratuitamente tra l'altro, perché all'epoca una chiamata costava 1.400 lire al minuto, sì, sì, sì. oggi si comunica guardandoci negli occhi, senza ritardi, in tempo reale, in diverse parti del mondo, eccetera, eccetera, eccetera, io avrei detto sei da ricovero a chi me l'avesse proposto. Oggi lo possiamo fare e tutto questo è accaduto in soli 30 anni. Immaginiamo in milioni di anni cosa davvero può accadere, quali tecnologie possono aver raggiunto questi esseri. È vero, è un bellissimo ragionamento. Grazie Vincenzo. Seconda domanda, ma cercano degli esseri umani con delle caratteristiche particolari? Come vengono scelti? Allora, sicuramente sì, dei canoni ci sono, però anche qui non abbiamo la verità. Per esempio, tra le donne, la maggior parte delle non rapite hanno capelli scuri, carnagione scura. Eh, un certo gruppo sanguigno, il gruppo 0RH negativo, ci sono milioni di studi, ormai su YouTube se ne parla in tanti modi. Poi bisogna sempre discernere la bugia e la verità, quella che è una fake news, da quella che è una ricerca. Ma le ricerche ufficiali, non della scienza ufficiale, delle ricerche, quelle non di parte hanno già evidenziato il fatto che il gruppo 0RH negativo non abbia nulla a che vedere con la scimmia, quindi con l'evoluzione dell'essere umano raccontata da Darwin. Quindi si dice che sia il gruppo originario dell'ibridazione aliena. E quindi il gruppo 0RH negativo è tra i più contattati, tra i più eh, addotti, eccetera, eccetera. Come anche le caratteristiche che possiede questo gruppo eh, che portano ad avere delle reazioni eh, neurofisiologiche, percettive di un certo tipo. Quindi delle caratteristiche per sommi capi ci sono, però non sono una regola, perché non è la regola. Cioè, vengono, persone, vengono rapite persone di qualsiasi razza, di qualsiasi eh, sesso e soprattutto in qualsiasi parte del mondo. Ogni anno sono davvero milioni i rapimenti, i contatti e eh, tutto quello che gira intorno a questo mondo. E che se ne parla poco, uno perché le persone che vivono queste esperienze in passato venivano addirittura rinchiuse, no? venivano messe nei manicomi, i cosiddetti manicomi, oggi dire di essere stato rapito ancora genera delle conseguenze particolari, anche se un po' alla volta il mondo si sta aprendo e sta raggiungendo quell'apertura tale da poter parlare con dei professionisti. In Italia siamo pochissimi, tanti azzardano a parlare di questo settore, però i professionisti che fanno un certo tipo di lavoro e che lavorano in questo settore in un certo modo davvero si contano sulle dita una mano forse comunque forse anche due ma siamo davvero pochi tanti altri oggi se tu parli con un, uno psicoterapeuta uno psichiatra non aperto a queste a questi discorsi fondamentalmente ti dice che sei un matto e quindi chiaramente la persona non vuole sottoporsi e diventare il matto del paese perché ha raccontato una storia che ha vissuto prima di parlarne ci pensa su tantissime volte quando poi trova qualcuno con cui potersi confrontare allora lì si apre io Tratto questo tema da un po' di anni, sono membro della Federazione Ufologica Italiana, faccio parte del Comitato Tecnico Scientifico con nomi importanti, sono l'ultima ruota del carro in confronto a quello che c'è all'interno della federazione, ma ti posso garantire che ogni anno arrivano tantissimi casi che poi andiamo ad analizzare perché poi significa eh, prendere degli, dei dati oggettivi, degli spunti importanti per capire se quel caso è un caso reale o dietro c'è un'idea, c'è una, una suggestione, perché può essere. Anche questo è possibile. Grazie Vincenzo. Molte persone si dimenticano del rapimento, ma si portano dietro dei segni, vero? Certo, certo. Nella maggior parte dei casi la memoria viene cancellata. Vi ricordate quando i Men in Black eh, facevano quella cosa con quell'apparecchio dove flasciavano? Lì sembra un gioco, ma tutto quello che noi vediamo nei film ci viene lanciato apposta per attivare il sistema mm -hmm. di attivazione reticolare, il SAR, che ci permette poi di percepire quelle cose come false e come bugie. Non è così, è una realtà. Quando arriva un, un momento particolare di un rapimento, soprattutto se sono momenti che generano dolore, perché eh, a volte durante le sperimentazioni il soggetto cioè, vive momenti di paura, momenti di terrore, vengono cancellati per evitare che se li porti dietro. Però dobbiamo qui fare un discorso molto molto profondo, cioè veramente razionale che memorizza per frame se tu li cancelli degli eventi, non li trova più. L'inconscio memorizza tutto sui cinque sensi. È tutto lì, tutto archiviato, in questa vita, in altre vite, tutto quello che la nostra parte energetica, spirituale, animica, vive nella sua esistenza, viene archiviato. E questo è il motivo anche per, per il quale, in regressione, nelle vite passate, andiamo a vedere chi siamo stati, cosa abbiamo vissuto, e lo viviamo sui cinque sensi. Nel momento in cui questa persona inizia a vivere delle sensazioni particolari, ovviamente, inizia a ricordare un po' la volta. Quando è che accade? In momenti particolari come i sogni, perché i sogni non sono altro che un abbassamento delle difese immunitarie che ci mettono in connessione con i mondi paralleli, molto spesso non li ricordiamo perché nella fase del sonno profondo non ricordiamo quasi nulla, ma a volte delle scene tornano. E quindi quando nel sogno ricordo una di quelle scene che è apparentemente un sogno, inizio a eh, pensare, pensare, pensare. E questo è uno dei momenti in cui si attivano queste, queste, queste, eh, questo vissuto. Altri momenti sono momenti di forte stress, perché la nostra ghiandola pineale, un piccolo pezzettino di carne di 150 mg, un centimetro per un centimetro e mezzo, posto alla base della nuca, a forma di pigna, infatti da questo il nome pineale, secerne dimetiltriptamina. La DMT, così conosciuta, non è altro che una sostanza psichedelica, ma è uno psichedelico naturale che produce il nostro organismo semplicemente perché ci connette con le percezioni extrasensoriali. Cioè il nostro corpo fa da limite, viaggia col freno a mano, ci fa vedere da A a B, ci fa sentire da A a B, ed è quello che il nostro corpo fisico percepisce. Ma noi esseri umani siamo dotati di percezioni che vanno al di là di questi sensi. E come ci entriamo in contatto con queste percezioni? Cambiando frequenza. Il dottor Strassman nella Molecola dello Spirito, nel libro... DMT, la molecola dello spirito, fa proprio questo esempio. La DMT ci fa cambiare frequenza e ci permette di uscire da quella fase percettiva del corpo fisico ed entrare nella percezione del tutto dove non esiste tempo e spazio, a livello inconscio e recuperare qualsiasi cosa. Quindi durante la giornata, se c'è un momento di forte stress, una scarica di catecolamine, quindi adrenalina e non adrenalina, ci permette di secernere le DMT e arrivano dei piccoli flash. Mentre sto alla guida, che sto viaggiando verso il lavoro, mi arriva un flash del mio rapimento. E da dove arriva questa scena? È strana, però flash dopo flash, sogno dopo sogno, a quel punto la persona inizia a cercare di capire che cosa è accaduto. E magari si rivolge ad un professionista. Prima però parlavi di segni, e lì entriamo in un mondo ancora più oggettivo. Perché? Magari la notte faccio un sogno di essere stato rapito, di vivere una scena particolare, mi sveglio, penso sia un sogno, però porto addosso i segni di quello che ho sognato. Quindi, lividi, graffi, sangue, macchie, pigiama al contrario, un calzino in meno, se dormo con i calzini, e fino a qui, lo psicoterapeuta, lo psichiatra classico, non aperto, dice, sì, ma potrebbe avere un problema di sonnambulismo, quindi andare in giro per la casa, sbattere da qualche parte, scogliarsi e rivestirsi, ci può anche stare, però poi chiedo a questo professionista che asserisce queste cose, se la persona che si sveglia la mattina ha fatto un sogno, ok, e si ritrova sul lato destro del busto un codice a barre stampato con gli aghi, quindi bucato, con un simbolo irriconoscibile dall'essere umano, che non ha nulla a che vedere con quello che noi sappiamo, è talmente sonnambulo, e talmente pronto per prepararsi una macchinetta con questi aghi e crearsi lo stampo? Allora qui siamo alla follia. Se questi segni sono tali, vuol dire che questa persona qualcosa di reale l'ha vissuta. E molto spesso nei rapimenti si viene appunto prelevati e vengono messi degli aghi, vengono messi dei macchinari, vengono inserite delle sonde, vengono fatte delle cose che a volte lasciano dei segni, dei segni oggettivi e andiamo ad analizzare perché quando arrivano dei casi con dei segni quei casi li analizziamo immediatamente come veri poi nella piccola percentuale delle volte anche lì piccoli segni vengono fuori come suggestioni ma nella maggior parte delle volte quando ci sono segni i segni sono un dato di fatto e poi è chiaro bisogna scavare analizzare questo mondo è stato aperto da john mack negli anni 50 psicoterapeuta psichiatra medico americano che per puro caso apparentemente si ritrova coinvolto in piccoli casi di rapimento, non credeva a nulla, perché da buon medico razionale non credeva a nulla, quando lo convinsero a fare l'analisi, lui disse sì, sono disposto a farlo, se però analizziamo i casi scientificamente. Cioè ogni caso che gli si presentava, lo analizzava con macchina della verità, siero della verità ed ipnosi. Tutti gli esami elettroencefalografici, con tutti gli esami, eh, neurofisiologici per capire se la persona già avesse di base delle problematiche eccetera quando questi casi risultavano cioè, meritiere tutte queste prove lui li prendeva in considerazione e lì nacque rapiti un mattone così che è la bibbia degli ipnologi degli ufologi eh, moderni da cui anche la mia carriera è iniziata a parte il primo caso che arrivò apparentemente per caso che mi ha aperto la mente e mi ha portato poi a dire devo studiare se voglio analizzare questi casi e da rapiti ho iniziato anch'io. In quel libro ha inserito 50 dei 150 casi analizzati dove racconta passo passo tutto ciò che è accaduto. E ha aperto poi le porte al mondo delle abduction dove tanti professionisti nel tempo si, fosse, si sono poi lanciati e hanno iniziato a prendere in considerazione questo tipo di problemi. Grazie Vincenzo. Ci si può proteggere? Ci si può proteggere? Allora, quando si arriva alla consapevolezza di eh, essere stati rapiti si può decidere perché il libero arbitrio non si lede molto spesso sono subdoli cioè entrano ma per entrare devono avere il permesso e allora la persona dice ma sarei così fesso da dare il permesso di entrare? purtroppo sì perché utilizzano mezzi dove ti avvisano te lo dicono in una maniera alla quale non riesci a dire di no per esempio una delle cose che utilizzano è il piacere sessuale di notte quando ti arriva di notte un sogno che ti porta ad abbassare le difese in tal modo durante l'apice del piacere e te lo fanno vivere in maniera oggettiva abbassando le difese accetti quello che sta arrivando perché lo vedi come qualcosa di riconoscibile se io credo in gesù posso vedere gesù se credo nella madonna posso vedere la madonna se eh, credo nei demoni posso vedere un demone cioè si presentano sempre nelle vesti di qualcosa che io riconosco e che accetto. Poi scavando andiamo a vedere cosa c'è dietro per davvero. Quindi nella maggior parte delle volte c'è il permesso. Quindi se divento consapevole e non voglio più avere quel tipo di contatto posso innescare dei meccanismi di protezione e consapevolmente anche mentre sto dormendo posso dire no. E se dico no nella mia sfera intima nella mia energia non hanno possibilità di entrare. Perfetto, grazie. Ma è la prima volta che succede in quel caso? Come posso fare? se ancora una volta. Le, le prime volte non riesco a reagire perché chiaramente arriva qualcosa che non conosco e quindi il rapito è sempre stato già rapito quando si accorge di quello che è accaduto. Si può proteggere poi dopo, ma attenzione, tante volte poi, dipende dalla razza che mi ha rapito, dipende da quello che mi è accaduto, tante persone scelgono di restare in contatto. Ti faccio un esempio banale, uno degli esempi che ho inserito nel mio libro Storie di Abduction, eh, dove ho, ho inserito una serie di storie che ho trattato in ipnosi, tutte storie vere, le ho raccontate in maniera un po' romanzata per creare un filo conduttore che permettesse a chiunque di leggere, di scegliere, decidere, valutare se poi alla fine della lettura ha letto qualcosa di vero, un libro di fantascienza, un romanzo, oppure una verità particolare. In questo libro racconto tanti casi, tra cui uno, una persona che eh, arriva allo studio con una serie di consapevolezze, ma con tante incertezze. Facciamo una prima sessione e già nella prima sessione, attenzione, arriva allo studio, ho messo anche le foto di questo caso nel libro, con un buco in gola, una, una crosta, un buco, con una crosta che dopo questi eventi che le erano capitati in sogno, eccetera, era venuto fuori e non si capiva perché. Lei, premetto ancora, aveva una brutta malattia del sangue, una malattia inguaribile e nessun medico riusciva a dare una soluzione. Era inguaribile una malattia che l'avrebbe portata prima o poi a terminare questa esperienza terrena. Facciamo la sessione, andiamo in profondità e ci accorgiamo che siccome dopo il buco la malattia era sparita all'improvviso, nessuno riusciva a capire, quindi si parlava di miracolo, si parlava di cose strane, in ipnosi riusciamo a capire cosa davvero era accaduto. E veniamo a capo del fatto che lei era un'arturiana. Quindi lei veniva da Arturo, non sapevo neanche dell'esistenza del, del sistema solare Arturo. L'ho scoperto in quella sessione poi mi sono informato. Quindi esiste un sistema solare che si chiama Arturo e gli arturiani sono coloro che molto spesso vengono sulla Terra e sono una delle razze principali che arriva qui con intenti positivi in questo caso. Lei era un'arturiana mandata sulla Terra già per due volte... Una prima volta nel 1800 per divulgare un messaggio di pace lapidata perché nel 1800 le cose che lei diceva erano pura follia lapidata termina la sua vita torna di nuovo uh, dai suoi fratelli e non vuole più tornare alla fine torna infatti viene rimandata qui per continuare la sua missione e quando arriva qui il suo corpo si ammala arriva la malattia gli arturiani che lei aveva sognato questa scena dell'abduction l'avevano prelevata portata sulla nave quindi lei ricordava tutti i dettagli, però non era consapevole di cosa stesse accadendo, ma l'avevano prelevata e portata sulla nave, con questo buco in gola inserendo un tubo, avevano rigenerato tutto il suo sangue, l'avevano purificato, pulito e l'avevano salvata. Dopo la sessione, avendo capito cosa era accaduto, avendo consapevolizzato non solo quella scena, ma anche che era stata addotta dai venusiani, di avere un figlio, con un... quindi di aver ibridato già un figlio, perché avevano scelto lei, che era arturiano, che era in un corpo fisico, quindi con ovuli umani, ma con capacità e con DNA non umano, e avevano utilizzato lei per ibridarla e portarla a realizzare questo figlio, che lei non ha mai visto fisicamente, col quale però poi è rimasta in contatto. Quindi consapevolizzate una marea di cose, usciamo dalla sessione, dopo tre settimane la macchia sparisce. Abbiamo le foto del, del processo post-sessione, la consapevolezza, ormai avevano guarito il suo corpo, eh, non la adducevano uh, più, non la rapivano più, lei volle restare in contatto, quindi un contatto consapevole, non aveva più bisogno di andare in, in quello stato particolare o di, di rapirla, perché oggi se si avvicinavano lei era consapevole e quindi è rimasta in contatto. Dopo qualche tempo si è ripresentata, perché un giorno si sveglia con dei buchi, ed anche di questi ho messo le foto, sui polsi due buchi su ogni polso come sai gli aghi lago cannula dell'ospedale del, dell non laghino piccolo ma lago cannula quello che ti mettono dentro con il tubicino che poi ci attaccano vicino alla flebo quindi tubi belli grossi cioè buchi grossi quattro buchi sui polsi e non capivamo cosa fosse successo era stata ripresa perché perché una volta che hanno risolto il problema quindi hanno guarito il suo sangue stavano cercando di capire le reazioni che si erano scatenate all'interno del suo corpo per poterle riprodurre. Quindi la sperimentazione era riuscita, aveva funzionato e volevano riprodurre questa sperimentazione, prelevandolo del sangue per poterlo analizzare. Quindi collegamenti con il sangue, riciclo del sangue, facendolo passare nei macchinari, veniva fuori tutta la scena e quindi lei la mattina si è svegliata e aveva solo questi buchi, nessun altro problema, nessun dolore, nessuna cosa strana. Però guarda come le cose arrivano e vengono fuori solo quando vai a fondo, vai in profondità e non ti fermi alle apparenze, perché purtroppo quello che è il grande vizio della scienza, diciamo, ufficiale, è quello di fermarsi alle apparenze. Di fronte a queste cose, attenzione, io non, non sto né condannando né... Cioè, parlo di questo tema, e questo tema purtroppo oggi è ancora un tema, quando se ne parla, di fronte al quale si grida aiuto, il matto, ricoveriamolo. Cioè, anche un professionista, quando parla di questi temi, si espone in maniera... Importante. È vero. È così. Una curiosità: ti hanno raccontato che aspetto hanno? Sì, in base alle razze con le quali ci confrontiamo, la, cambia l'aspetto. Ci confrontiamo con i grigi, il classico UFO, il classico alieno che noi eh, conosciamo in quelle che sono le storie che ci hanno raccontato: la testa grande, grigia, occhi grossi. Eh, questa pelle è un po' particolare, però quella è una delle tante razze, perché ci sono tantissime altre razze con tantissime altre forme, mantidi, cavallette, eh, rettiliani, quindi con forme e corpi di rettili, eh, venusiani, eh, siriani, esseri di luce, davvero le, le caratteristiche sono le più disparate in base alla provenienza e alla finalità con la quale operano. Per esempio, ultimamente ho intervistato di nuovo per il Fortunato Zanfetta, uno dei casi di ufologia più noti italiani, ma nel mondo insieme al caso Amicizia, Gaspare De Lama e Mirella sono gli ultimi superstiti, di 102 anni quest'anno, 101 anni quest'anno Gaspare tra qualche giorno li compie. siamo diventati amici e sono i due casi di ufologia più assurdi in assoluto, ma anche più noti a livello mondiale. Caso di eh, Zanfretta, lui li chiama Ed Argos e hanno questa forma Serpenti, rettili particolari enormi, dei quali lui ha avuto grande paura. Il caso Zanfretta, attenzione, ha avuto anche testimonianze dei carabinieri, quindi sono prove oggettive di quello che è accaduto, cioè è stato analizzato, rianalizzato. Macchina della verità, Siro della verità è un caso vero, punto. Non c'è null'altro da dire. È un caso che si sta evolvendo perché di anno in anno, dopo 42 anni e 8 mesi, quest'anno sta avendo anche qualcosa di positivo dalla sua adduction. Che finora ha avuto solo e soltanto calunnie, attacchi, eccetera, eccetera, e viene utilizzato come una sonda. Quelli hanno un aspetto brutale, però non sono tra virgolette per quello che fanno a lui: non l'hanno mai torturato. cioè L'hanno ripulito appena l'hanno contattato, gli hanno portato su, gli hanno ripulito il sangue, l'hanno guarito, l'hanno messo in pista e lo usano, lo usano come se fosse una sonda, perché ogni 15 giorni circa quello che lui vede con i suoi occhi e che vive va in questo posto, attraversando questo portale, e scarica i dati, come se fosse la chiavetta USB degli alieni. Cioè, sembra quasi una barzelletta, ma è così. Per esempio, invece, il caso Amicizia, ed questo caso straordinario, durato circa vent'anni, eh, ha, ha convissuto, perché sono stati insieme a questi esseri, in contatto costante giornaliero, che non erano altro che la nostra prosecuzione, la nostra razza, che si era estinta 6 milioni di anni fa, dopo un bombardamento nucleare salvata, viaggiavamo già in assenza di gravità, avevamo già navi che si volevano nello spazio e grazie all'aiuto di un'altra razza siamo stati salvati, portati su Marte, dove siamo stati per anni, e di lì, con le navi che nel tempo si sono strutturate, oggi viaggiano nell'universo. compito principale dei V56, come li chiamano loro, quello di aiutarci ad evolverci. Quindi, venuti qui sulla Terra, in vari punti del mondo, aprivano, creavano basi sotterranee, sottomarine, modificando la materia, cioè non, non scavavano, non avevano bisogno, entravano come una sonda modificando la materia, creavano degli spazi, ma spazi di 200 km dove allestivano le basi e alcuni di loro hanno anche vissuto in quelle basi, hanno guidato le loro navi, si alimentavano come l'oro, eccetera, eccetera. Quelli erano molto simili a noi, semplicemente con un corpo più leggero, quindi noi nel tempo, ma già quest'anno, negli ultimi due o tre anni, ci stiamo modificando, gli operatori del settore sentono che il corpo sta cambiando, il nostro DNA sta cambiando, cambiano le percezioni, la terra sta cambiando e ci dobbiamo obbligatoriamente allineare con quelle vibrazioni. Mano a mano che allineiamo le nostre vibrazioni a quelle vibrazioni, il nostro DNA cambia, si modifica, cambiano le percezioni, diminuisce la fame diminuiscono gli enzimi digestivi, iniziamo a percepire le energie che ci sono intorno e siamo in questa fase qui. Nel tempo accadrà questo. Loro, per esempio, si nutrono solo e soltanto di estratti, quindi le vitamine, le proteine del, degli alimenti, ma non mangiano, non hanno enzimi digestivi. È come se li sintetizzassero e li ingerissero. Si pro, procreano, si accoppiano come gli esseri umani, ma per farlo devono abbassare le loro vibrazioni per entrare nel contatto fisico, ma vivono l'amore universale. Infatti, secondo i V56, la razza più evoluta limitamente sulla Terra sono gli aborigeni delle amazzoni perché? Perché lì non esistono il mio figlio, tuo figlio, il posto migliore di lavoro per il mio, no, lì sono tutti figli della comunità, si accoppiano perché il loro DNA biologicamente si richiama quindi è il miglior abbinamento per la procreazione. Ma poi i figli sono figli della collettività. Quindi, il lavoro universale vero è quello: non ho il presupposto, il preconcetto della materialità di avere di più dell'altro, no, quello che c'è è di tutti, lo condividiamo, ognuno collabora alla comunità secondo quelle che sono le proprie capacità. E secondo i V56 quella è la razza più evoluta sulla Terra oggi, perché loro vivono questo, vivono il lavoro universale. È davvero un mondo così complesso, così particolare, che asserire di avere la verità, chi, chi dice questo è un furfante, secondo me, questo è il mio punto di vista. Grazie Vincenzo, è veramente un mondo molto molto complesso. Da quel che ho capito però non sono crudeli con noi esseri umani. Nella maggior parte delle volte no, perché tutte le razze, tranne una che sono i rettiliani, i rettiliani si nutrono di paure, quindi è l'unica razza, e si dice che sia la razza che sia in contatto con il potere oscuro che in questo momento ci governa, quella razza vive di quelle che sono le nostre paure, il nostro terrore, le nostre... Eh, diciamo, eh, sofferenze, e quindi quella razza è, è un potere oscuro. Le altre razze che hanno delle, delle finalità che io non direi, non giudicherei, perché fondamentalmente guardiamo lo scienziato e il topolino come prima, se guardiamo la realtà dal punto di vista del topolino, lo scienziato è lo stronzo di turno, scusate il termine, che lo sta torturando, quindi lui è cattivo e lui è stato torturato. Se lo guardiamo dal punto di vista dello scienziato, lui è buono perché salva l'umanità e grazie al topolino, e io sono contrario alla vivisezione, lo dico in maniera molto aperta, però il topolino salva l'umanità, perché grazie a quella sperimentazione permette all'essere umano di evitare malattie, eccetera, eccetera. Qual è la verità? Se la guardiamo dall'esterno, ne esiste ancora un'altra, perché? E questa me la faceva notare Gaspare e De Lama, appunto, dall'interfacciarsi con i V56. Quando tutti giudicavano, Hitler è cattivo perché ha fatto la strage, povero cagnolino perché viene torturato. Il CV56 dicevano: Tu non puoi sapere, sciocchino, così lo chiamavano Gasparone, lo sciocchino, no? Non puoi sapere karmicamente cosa è accaduto. Se quel cagnolino, eventualmente, fosse stato già Hitler in un'altra vita e oggi sta solo pagando quello che ha fatto in quella vita, sopportando le torture, che cosa puoi fare tu? Non puoi sapere, non puoi interferire karmicamente. Tutto accade perché deve accadere. Quindi questa è la terza realtà. Qual è quella giusta? Non esiste. Sono solo punti di vista, perché dal punto di vista degli alieni che stanno sperimentando sugli esseri umani, noi siamo funzionali alla salvezza dell'universo. Dal punto di vista degli esseri umani che vengono rapiti, mi stanno sfruttando e quindi mi stanno facendo soffrire, perché comunque vivono dei momenti di terrore. Però, come dicevamo all'inizio, c'è sempre il rovescio della medaglia. Vengo rapito, ho la malattia del sangue utilizzato per la loro causa, ma mi guariscono. Sarei morto se non mi avessero rapito e guarito. Vengo rapito, ho un grosso tumore al pancreas, quel tumore al pancreas mi avrebbe distrutto e ucciso in due mesi, con il rapimento il tumore al pancreas sparisce perché? Per potermi utilizzare per le sperimentazioni, o perché vengo già da quel pianeta, o perché servo a quella causa, mi devono guarire, vogliono un corpo sano. Quindi è vero che ho sofferto perché mi hanno infilato una sonda dentro per capire nel mio intestino cosa ci fosse, ma quella sonda magari mi ha anche salvato dal tumore. Oppure ho capacità medianiche, dopo le abduction, tutti i rapiti, le capacità che avevano prima, latenti o leggere, le hanno evidenziate, sviluppate, utilizzate in un modo migliore. Quindi c'è sempre il rovescio della medaglia. L'essere umano dovrebbe arrivare alla capacità di non giudizio. E sarà un punto di arrivo molto difficile perché tutti giudichiamo, anche chi è consapevole. Io stesso ancora oggi mi capita a volte di giudicare. Mi redivo immediatamente perché, ok, sto, sto sbagliando, aspetta, non è giusto. Perché giudicare non ha senso. Giudicare ci penalizza fortemente perché noi non conosciamo la verità profonda. Non ce l'abbiamo e quindi non possiamo giudicare un qualcosa che non conosciamo. Scusate, ho il telefono in sottofondo e non riesco a spegnerlo. Ti faccio l'ultima domanda, Vincenzo. Poi ho visto che Daniela ha selezionato parecchie, quindi eh, lascio, lascio la parola a Dani. Una sessione di ipnosi, come funziona? Allora, l'ipnosi è un mondo molto particolare e vanno sfatati i falsi miti. Io mi occupo da tempo di divulgazione appunto per fare in modo che le persone capiscano, le persone sappiano, perché in Italia siamo un po' indietro. Il prosi è un mezzo straordinario che può essere usato per guarire, può essere usato per risolvere problematiche, può essere usato per migliorare le proprie performance, eh, sempre di più si sta usando in sala operatoria per gli interventi chirurgici, ma è una lotta continua con gli ignoranti da un lato, con chi ha i paletti dall'altro e con la disinformazione che viene fatta, perché in televisione si parla solo delle cose negative, la persona capace di ipnotizzare va al supermercato e eh, ruba dei soldi ne parla lei e ne... quando però l'ipnosi fa miracoli nel mondo della medicina non ne parla nessuno non ci daranno mai uno spazio sul rai 1 per parlarne magari qualche illuminare del circuito ci andrà ma non è abbastanza perché bisognerebbe dare molto più spazio alle cose positive che l'ipnosi fa comunque detto questo l'ipnosi inizia con una serie di colloqui e test test di induzione ipnotica per capire dall'altra parte la persona che capacità di reazione e di abbandono ha. Esistono vari sistemi rappresentazionali, ci sono persone auditive, iperrazionali, con una memoria, una, una mente razionale molto forte e bisogna lavorare per indurre quello stato superando, bypassando la corteccia prefrontale, andando dritti alla migla con segnali particolari per indurre lo stato. Ci sono persone cinestesiche che vivono di sensazioni facilmente inducibili, si abbandonano facilmente alle sensazioni percezioni sono i soggetti migliori ci sono persone visive come nel mio caso che vivono di immagini e si lasciano andare quando è il momento conoscendo i sistemi si utilizzano attraverso i test si capisce qual è il sistema giusto e si utilizza la giusta induzione per poter indurre quello stato e portare la persona in quello stato è chiaro che tante volte mi arriva allo studio gente che mi dice sì però io non sono ipnotizzabile uno non è vero perché tutti siamo ipnotizzabili, siamo tutti nella stessa condizione, perché l'ipnosi è uno stato mentale di ogni essere umano, uno stato profondo, anche non sapendolo, ogni otto ore entriamo in uno stato ipnotico. A chi non è capitato di essere alla guida dell'auto, trovarsi sotto casa e non ricordare la strada che ha fatto? Siamo in uno stato ipnotico, la mente razionale si dissocia dalla mente inconscia, l'inconscio ci guida mentre la mente razionale è distratta da altri pensieri. Oppure essere davanti ad un film. Sapere che è tutta finzione e se arriva la scena di azione tiro qualche pugno, se arriva la scena emozionante mi scorre la lacrima. La mente razionale sa bene che è una finzione, un pezzo di plastica, attori che recitano, ma l'inconscio non differisce bugia da verità ed entra in uno stato ipnotico lasciandosi suggestionare. Quindi tutti siamo ipnotizzabili, il punto è utilizzare la tecnica giusta. In Italia la maggior parte dei professionisti usano l'ipnosi verbale, l'ixomiana, quella della scuola di Torino, non basta perché il 10% delle persone va in trans profonda con l'ipnosi verbale. Servono altre tecniche che in Italia non sono neanche riconosciute, il mesmerismo, la fascinazione, l'ipnosi non verbale, le trans shock, cioè devo avere un paniere di mezzi importante. Io ho il piacere e l'onore di avere a scuola, nella mia accademia professionisti del mondo medico, quindi medici, psichiatri, psicoterapeuti, che, odontoiatri, che persone aperte, che apprendono le tecniche e le mettono in pratica in tutti questi settori. Tanti altri invece, anche psicoterapeuti abilitati e noti, gli parli di ipnosi o di ipnosi regressiva alle vite passate e esce la croce come se fossi satana. E io dico, non sei capace, non sei aperto, lascia stare. Ma i risultati oggettivi che ogni giorno facciamo, nessuno ce li può negare. Perché ci sono casi e casi, centinaia, migliaia di casi di persone che grazie all'ipnosi hanno fatto risultati importanti nella vita, nel lavoro e nella quotidianità, perché magari avevano paura dell'acqua era una sciocchezza che li bloccava, e grazie all'ipnosi sono arrivati in tre secondi a capire qual era e a sciogliere quel nodo. Quindi sono risultati oggettivi che nessuno mai potrà contestare. Non ti sento, non ti sento male, c'è silenziato il microfono. Eccoci, scusami. Anch'io ho sentito molte esperienze dove l'ipnosi ha fatto veramente dei miracoli. E certo, quindi. Certo ben venga mente, direttamente con la parte più profonda mentre eh, comunicare con la parte eh, diciamo della mente razionale può al massimo risolvere il 10% delle nostre problematiche perché la mente razionale gestisce il 10% circa delle nostre azioni il 90 è molto più profondo e quindi se comunico direttamente con l'inconscio ho il 90% di possibilità di risolvere un problema è vero hai scritto un libro vero Vincenzo anche? Sì, questo è l'ultimo, in realtà. Eh, è il terzo, l'ultimo di tre eh, storie di abduction, la mia storia tra ipnosi e alieni. Anche questo nasce per gioco perché eh, avevo buttato giù una storia eh, e volevo raccontare dei casi ed è rimasto nel cassetto per due anni perché, perché ho fatto tantissime altre cose in contemporanea. Una mattina mi sveglio, eh, sembra la canzone, mi sono svegliato, bella ciao, bella ciao, mi sono svegliato veramente e, e quella mattina ho deciso di scrivere. 15 giorni mi è arrivato perché le storie c'erano, erano reali, vissute realmente allo studio, clienti con molti, di molti ho messo addirittura i nomi perché mi hanno autorizzato, di altri ho utilizzato i nomi, nomi finti, nomi di fantasia, ma le storie sono tutte reali, però quella mattina è iniziato ad arrivarmi il filo conduttore, cioè la storia con la quale creare, collegare questo filo conduttore che permette di leggere velocissimamente il libro e di farlo diventare leggero, pur parlando di cose molto, molto profonde e importanti. Eh, è uscito a novembre dell'anno scorso in tutte le librerie, sui canali online di vendita e a luglio, quindi fine luglio uscirà in versione eh, inglese e in versione spagnola io lavoro molto con i paesi sudamericani come ti dicevo sto creando un resort in Repubblica Dominicana sfondolistico dove porteremo eh, la parte della guarigione la parte della terapia, l'immersione in queste nostre tecniche e quindi mi interfaccio con i mondi del sud con, con la, la, la, la lingua spagnola, con eh, il Sud America. E poi l'inglese, che è la lingua internazionale, serve se vuoi far arrivare questo messaggio di divulgazione. E quindi uscirà anche in ebook su Amazon in versione inglese e spagnola entro il 30 luglio. Perfetto, grazie mille. Adesso io farei salire Dani che ha selezionato delle domande da chi ci sta seguendo. Ecco qui, vado Dani. Eccola. Ciao Dani. Ciao, ciao Vincenzo. Ce ne sono 13 di domande. Sì, partiamo. Andiamo, partiamo. Okay. Sì, Margherita, ma tu Vincenzo hai avuto esperienze personali sull'argomento? Allora, io personalmente ho una capacità di percezione che si limita alla, alla percezione fisica, cioè quando c'è qualcosa che è particolare parto di brividi. Se ho i brividi sono brividi da freddo, ok, ci sta. Ma se sono brividi che in estate mi arriva il brivido, c'è qualcosa che mi sta intorno. Non so cos'è, non so cosa sia, è un trapassato, è una lirica, non lo so. Perché io non ho chiaro legge. Ho però la chiaro conoscenza. Mi arrivano messaggi, sempre, anche su argomenti che apparentemente non conosco, però è come se ne parlassi da cento anni. Dei quali poi vado a informarmi, perché quando mi arriva qualcosa che non conosco, ripeto, cioè, ne parlo, mi vengono le cose. Vado poi a studiare, capire, cercare, e mi accorgo che quello che ho detto, che so, che so di sapere, è in realtà perché ha delle fonti di un certo tipo. Eh, esperienze quindi di abduction personali che io ricordi, no, delle piccole esperienze, sì, delle piccole cose, ma niente di così eclatante come i casi che ho trattato. Cioè, non, non ricordo, non ho ricordato neanche nell'ipnosi di essere stato su una nave, eh, rapito. La certezza che ho è, è, è quella di dove vengo, da dove vengo. Quindi lo so. Il mio gruppo infatti è uno ZRH negativo, mio padre è ZRH negativo, mio figlio è ZRH negativo, quindi è un filone in famiglia e abbiamo detto prima lo lo RH negativo oggettivamente non è un gruppo umano. Eh, ho delle caratteristiche di un certo tipo particolari, nelle, appunto nelle percezioni, nelle, nelle reazioni, eccetera, eccetera, ma non ho mai avuto esperienze in prima persona di un rapimento vero e proprio, ne ho trattate tantissime. Poi ho capito anche il perché su certe cose devo avere un limite nella percezione, perché solo restando piantato, centrale, quindi non mi lascio coinvolgere in prima persona, riesco ad essere oggettivo e guidare gli altri. Perché voi immaginate un caso di abduction dove ho anche nelle iposie regressive eh, cioè gente che sul lettino va nel 1800 viene impiccato, vive l'impiccagione sui cinque sensi, gli esce il segno della corda rossa sul collo mentre sta lì che sta morendo, se non hai una capacità, non sei centrato. Può essere un professionista quanto vuoi ma vai nel panico che faccio adesso quindi una grande centratura ti permette di gestire la situazione aiutare quella persona essere sul pezzo senza lasciarsi coinvolgere dai sentimenti e dalle emozioni questo ti permette di fare questo tipo di lavoro penso che sia un lavoro che eh, poi impari con l'esperienza a non lasciarti coinvolgere troppo sì, guarda, io proprio in questi giorni ho aperto un dibattito molto molto forte, perché specialmente in questo periodo che abbiamo vissuto, che ci ha dato tantissime opportunità, parliamo sempre del rovescio della medaglia, no? da un lato tantissime opportunità, la possibilità di divulgare, di andare su internet, chiunque poteva dire la sua, però purtroppo troppa gente si è improvvisata. Cioè io vedo che una persona che ha fatto un corso di formazione la mattina dopo diventa un professore, ed è lì che schiattella i 420 delle realtà che probabilmente ancora non sa neanche di cosa sta parlando questo è un dettaglio molto molto pericoloso perché quando si lavora con la salute della gente bisogna stare molto attenti. io sono attaccatissimo vi cioè, lascio immaginare mi sono messo in gioco mi sono eh, reso pubblico e, e lo farò per sempre però questo mi sta creando una varia di attacchi però so di lavorare in un certo modo Lavoro allo studio da solo, lavoro in collaborazione con medici, con psichiatri, con psicoterapeuti, tratto casi psichiatrici allo studio dello psichiatra, cioè è lo psichiatra che mi chiama per trattare quel caso insieme a lui. Tratto casi di ipnoterapia, quindi faccio ipnoterapia, ma allo studio con me o oh, io sono allo studio di uno psicoterapeuta abilitato. Faccio ipnosi odontoiatrica in sala operatoria, ma io faccio l'ipnosi e l'odontoiatra opera. Oh, io faccio l'ipnosi e il chirurgo taglia, quindi non sono un asciagurato, cioè faccio tutto come deve essere fatto perché al centro del discorso c'è sempre la salute dell'essere umano, tanta gente azzarda, e questo non mi piace, mi sto battendo per far sì che si faccia qualità, ma purtroppo certe volte c'è un po' come Don Chisciotto, combatti contro i polini a vento, è l'esperienza che fa la differenza, anni di studio, di investimenti e soprattutto di pratica sul campo che ti permettono di crescere, di capire cosa stai facendo. Perfetto, grazie. Allora, andiamo avanti. Mauro, tu con una domanda? Fa un'affermazione: dice gli alieni sono esseri umani che, nel segreto, hanno tecnologie più avanzate di quelle che ci fanno credere. Allora, io capisco bene il discorso che sta facendo Mauro, non è che gli alieni sono gli esseri umani. Gli alieni hanno portato delle tecnologie che gli esseri umani hanno capito dalla retroingegneria e dagli accordi che hanno fatto con gli alieni e che ci tengono nascoste per il loro sporco lurido interesse. Noi potremmo essere tutti sul pianeta Terra autosufficienti, avere benessere, avere eh, capacità, avere energia elettrica gratis, non, non esisterebbe più la fame nel mondo se liberassero quelle tecnologie che però a loro generano miliardi di dollari al giorno di guadagno. Voi immaginate se domani mattina si desse l'energia elettrica del punto zero che si è stata già donata e che Tesla aveva comunque utilizzato, eh, sperimentato, infatti l'hanno fatto sparire, visto il laboratorio cioè Tesla è morto in condizioni che non si è, è capito mai quali sono, quali siamo state, eh, se ci dicessero domani mattina tutti hanno energia elettrica gratis quanti miliardi di dollari perderebbero le compagnie che gestiscono questo potere quindi ragione Mauro ci sono tecnologie l'essere umano viaggia in assenza di gravità ci sono progetti segreti che costano 10 volte all'anno quindi miliardi di dollari eh, a queste organizzazioni che prendono dei fondi pubblici eh, dei contributi delle persone umane cioè degli umani in America specialmente se un progetto NASA, dove ci fanno ancora vedere le navicelle che vanno sulla luna nel missile e il razzo che parte, costa 5 milioni di euro all'anno, 5 miliardi di euro, i progetti segreti ne spendono 50 di miliardi di euro perché mettono in pratica con la retroingegneria tutto quello che hanno carpito con la retroingegneria, lo realizzano e quindi ci sono missioni su Marte che nessuno ci dirà mai, dove militari in stato di segretezza e ricattati minacciati non possono parlare se non li uccidono, fanno viaggi interstellari per andare a lavorare su Marte e ogni due anni tornano indietro, sulla Luna ci sono basi aliene, ci sono basi eh, militari che hanno creato collaborazioni, ma mai, verremo a saperlo, mai ce lo diranno, anche se tanti personaggi che ormai sono agli 80, i 90 anni stanno raccontando la verità che hanno vissuto quando erano nell'Air Force, che hanno vissuto eh, quando erano nei servizi segreti, quando erano nella CIA, in nel FBI quindi stanno schiattellando i quattro venti un po' alla volta perché ormai non hanno più nulla da perdere, ricattati e minacciati per anni della loro vita e della vita delle loro famiglie, oggi dichiarano in maniera oggettiva non ho più nulla da perdere perché sono in fin di vita, la gente deve sapere. E in particolare il dottor Steven McGreer che ha scritto un libro bellissimo, Verità nascosta ha intervistato, e raccolto testimonianze di questi personaggi, quindi con nomi, cognomi, certificati, numeri di protocollo eh, numero di pagina, documentazioni desecretate dove inizia a raccontare la verità. Allora eccoci, non ti ah. sentiamo male. <ride> mi silenzio per non disturbare, perché ci sono rumori di sottofondo. Scusa, eh sì, anche io mi sono silenziata prima perché c'è io un rumore strano, ho notato che se chiudo il microfono si sente di meno a volte adesso non sente più <ride> vabbè perfetto, no, mi sentite? Ah, ho sempre mi paura di bene. mi sono appicciata. allora aspetti che eh... allora c'era un commento interessante di Mauro Ciocchetti che dice dopo svariate Shot, mi sono liberato dagli Elohim secondo te Vincenzo Beh, allora, eh, gli Elohim sono eh, la razza di cui si parla nella Bibbia. Nella eh, Bibbia che tutto è, tranne quel libro sacro, e qui Biglino ci ha aperto la mente perché ha fatto in modo di farci arrivare la verità, o meglio, lui dice, io non ho la verità. Vi racconto quello che nella Bibbia c'è scritto realmente, che se raccontavano sciocchezze, sono sciocchezze. Se raccontavano la verità, sono verità, che sicuramente però non è ciò che vi viene raccontato dalla Chiesa, che è pura manipolazione. Nella Bibbia si parla di Elohim al plurale, quindi come razza non è l'Elohim, sono gli Elohim, questa razza di alieni che ha ibridato gli esseri umani, Arunachi, Elohim, tutta questa storia in cui Zagaria Sitchin, Sitchin ha, ha creato una marea di documentazioni. L Essere umano è un'ibridazione. E, eh, gli elohim sono quella razza non voglio andare nel dettaglio perché la domanda è mirata quella razza è la razza che comunque ci ha creati e che si dice torneranno sono scappati perché hanno giocato con le armi nucleari già loro quando eh, hanno fatto un po di danni se ne sono andati eh, ma sono comunque in continuo contatto e non sono così positivi poi fondamentalmente perché eh, non erano positivi allora eh, Uccidevano, facevano razzie, riti di sangue, sfruttavano gli esseri umani. Non, erano, non era il Dio buono, ma erano gli dei per come li vedevano loro, visto le loro potenzialità, cattivi che sottomettevano. Eh, la logica del Dio buono e di in Elohim buono è un'interpretazione della Chiesa, ma non ha nulla a che vedere con la realtà. È semplicemente un mezzo, perché se lo sono creato, per manipolare le masse. Ma non c'è nulla, nulla, nulla di vero. Anche nella Bibbia non sappiamo se sia vero quello che c'è scritto o no, ma sicuramente non è quello che ci hanno raccontato. Ok, ok, perfetto. Allora, a proposito delle religioni c'era un, una domanda. Monica chiede, buonasera, lei che ha una visione diversa, che ne pensa delle religioni? Oltre 3.700 religioni nel mondo, tutte nate per manipolare le masse, tutte, le religioni monoteiste. Perché? Perché sono un'estrapolazione dei testi raccolti dove non si è mai parlato però di monoteismo, perché nei testi che erano racconti loro non avevano il tempo di inventare storie, avevano il tempo di scrivere, raccontare ciò che accadeva e metterlo nero su bianco. Quindi se andiamo alle versioni originali, si parlava di dei, di dei non erano altro che entità con dei poteri particolari che venivano viste appunto come divinità. Perché? Perché vivevano 25.000 anni, spostavano la materia in assenza di gravità, eh, facevano cose che nessuno riusciva a spiegare, divinità, ma non erano null'altro che razze aliene con le quali gli esseri umani convivevano regolarmente, vedendoli con occhi appunto eh, diversi. Ok, grazie. Allora, un attimino. Sto guardando anch'io. Vado, vado io, Dani? Sì, vado. ok. Mauro ti chiede, cosa ne pensa degli arconti? Allora, anche qui, eh, gli arconti, ci sono tante versioni, anche qui non esiste una verità assoluta. Ho degli amici che si interfacciano con gli arconti e canalizzano libri scritti in collaborazione con gli arconti altri invece che raccontano di esperienze poco positive, vissute con gli arconti, quindi non li considerano positivi. La verità non esiste. Non ho mai sentito però di arconti che abbiano fatto abduction. <ride> quindi io dico, in questo caso, prendiamo tutto il buono che c'è e quando c'è qualcosa di poco positivo, cerchiamo di girare sta medaglia e andiamo a vedere dall'altra parte cosa c'è, perché qualcosa di positivo la troveremo. Un mio amico di, Mil di, di Torino che insieme ad una medium, canalizzano una serie di arconti, hanno fatto già vari libri, dialogo con l'arconte, dove quando li canalizza è palese che sta canalizzando una lingua diversa, un modo di parlare diverso, eccetera, eccetera. Quindi prendiamo il buono da ogni cosa. Vogliono avvisare gli umani di ravvedersi? Alcune razze sì, per esempio gli esseri che hanno eh, contattato il caso Eugenio Siracusa, famosissimo, Eugenio non è stato mai rapito, non gli hanno mai fatto del male, è stato portato sulle navi, gli hanno dato messaggi di pace, di avvisare i nostri governanti di non giocare con il nucleare, e infatti il nucleare dopo il lancio di Hiroshima e Nagasaki, e quindi dopo lo schianto di Roosevelt, perché stavano semplicemente controllando le basi dove c'erano gli ordigni nucleari e interfacciandosi con lo scudo stellare, quindi quest'arma di protezione a livello magnetico sono crollati, non li hanno abbattuti, da allora in poi nessun'altra bomba né per prova né nel reale è mai andata a buon fine. Tutti gli ordigni lanciati sulla Luna non hanno mai raggiunto la Luna, sono esplosi prima appunto per non creare danni sulla Luna dove c'è vita, quindi loro non volevano eh, perdere eh, delle loro eh, entità su, sul, sul nostro satellite, ma anche qui ogni qualvolta hanno fatto prove e controprove non sono mai esplosi gli ordigni. Ci sono dei casi molto molto chiari dove eh, addirittura un generale, eh, parlando con il ministro della difesa americano qualche anno fa raccontò che ogni qualvolta usciva un, un tir che portava ordigni eh, nucleari un disco volante arrivava e sorvolava la zona il ministro non voleva crederci e ordinò di far uscire un camion simulando, mettendo sopra un ordigno e facendogli fare il giro del piazzale come esce il camion con l'ordigno arriva l'UFO immediatamente perché non permetteranno mai che facciamo azioni così scellerate ma per due motivi, uno perché distruggeremmo due perché fondamentalmente non distruggeremo solo noi ma distruggeremo anche la terra che per l'equilibrio che c'è tra i vari pianeti è molto molto utile e qui faccio un esempio se io fossi ricercatore avessi il mio recinto con i topolini e i topolini tra di loro si ammazzano si mandano si, si sbranano interverrei molto probabilmente no non metto le mani nel loro habitat ok si stanno ammazzando tra di loro Fanno qualcosa di buono, fanno qualcosa di sbagliato, sono loro e la loro vita. Io li uso per sperimentare. Ma se i topolini rischiano di distruggere il mio laboratorio, io, ricercatore, cosa faccio? Sicuramente intervengo e li fermo. Perché fin quando si rovinano tra di loro, ok. Ma quando rovinano il mio laboratorio, io lo tutelo. Ed è la stessa cosa che fanno loro. La Terra è un pianeta laboratorio, un pianeta palestra. Se ci distruggiamo tra di noi, perché qualcuno dice perché allora non intervengono per le guerre? Perché non intervengono per tutti questi massacri? Perché non se ne fregano niente. Cioè possiamo ucciderci quanto vogliamo, violentarci, stare bene, stare male, rubare, fare le guerre? Non è un loro problema. Ma se distruggiamo il pianeta, intervengono e lo periscono. Ok. Ok. Una domanda da Danielito Bros. Bro. Avrei una domanda per Vincenzo. Che percentuale di veridicità ha in ipnosi regressiva classica e quella fatta ad esempio a Pier Fortunato Zanfretta? Grazie. Allora, l'ipnosi regressiva ha una buona percentuale di veridicità. Terapeuticamente parlando si dice: non importa perché funziona, l'importante è che funzioni. Cioè, se in ipnosi regressiva mi arriva una vita passata reale, mi arriva una metafora mi arriva un concetto che non è il mio, ma lo sto prendendo dall'inconscio collettivo, come Jung ci insegnava, quindi qualcosa di un altro, ma che è funzionale alla mia risoluzione, va bene lo stesso, terapeuticamente parlando. Ci sono poi dei dati che ci permettono di capire quell'ipnosi regressiva se è reale o c'è qualcosa che non va, da indicatori di trans, indicatori eh, oggettivi fisici, la rivivificazione. è chiaro che se quello sta morendo con un, la corda al collo, come dicevo prima, rivive tutti i cinque sensi, con i cinque sensi la scena, ma c'è anche il segno della corda, cioè è realissima la scena, il corpo sta vivendo, la memoria di quel corpo, quindi la memoria energetica la sta riportando, nel corpo fisico la sta rivivendo. Se invece durante un'ipnosi mancano dei segnali, probabilmente è una suggestione che sta riportando alla luce delle immagini che si è creato nella sua mente. Zanfretta ha avuto una serie di ipnosi, ma ha avuto anche la macchina della verità il siro della verità quindi su Piero io personalmente non ho dubbi, anche perché Piero è una persona di un'umiltà unica, semplice, e tutte le persone contattate nella maggior parte dei casi sono persone semplici, persone a volte senza cultu cultura, persone che non hanno un ruolo sociale, a cui non interessa mettersi in mostra, persone che possono veramente essere funzionali al loro obiettivo. Grazie, grazie Vincenzo. Facciamo l'ultima domanda che siamo quasi sull'ora. Sì. Roby Roberta, come e dove è possibile parlare con Vincenzo? Anch'io ho la mia storia, grazie Roberta. Allora, vi posso dare il numero dell'ufficio dove è possibile avere informazioni, contatti, appuntamenti, eccetera. Se volete lo scriviamo, che è 06. Aspetta dove... che lo scriviamo. Perfetto. Ecco qua, 06 92 94 7716. E anche un numero WhatsApp, quindi telefono e WhatsApp, sia telefonata che messaggistica. Ed è dislocato, il numero centralizzato è Roma. Ma in tutto il mondo, in qualsiasi posto ci troviamo, possiamo comunque rispondere. E poi mi trovate su tutti i social. C'è un canale YouTube, Vincenzo D'Amato Ipnosi, dove carico una marea di roba. Sono su Instagram, Vincenzo.D'Amato, dove carico una marea di roba. E sono su Facebook, come Psicologicamente, e su TikTok, Vincenzo D'Amato Ipnologo. Su ogni canale carico cose diverse, cioè su TikTok le trans, shock, piccoli pezzettini di ipnosi regressiva, su Instagram cose un po' più lunghe, pezzettini di corsi, eccetera, su YouTube corsi di formazione, dirette, interviste, eh, video, eh, corsi, informazioni, eccetera, eccetera. Cerco di essere disponibile sempre con l'informazione gratuita perché è una nostra missione. Ho scritto giusto il numero, Vincenzo? Sì, 92947716, scusami, 7716. Ok, lo modifico, aspetta. E grazie. Grazie a te. Aspetta che lo modifichiamo. 06 16. Ok, ho messo un 9 di troppo. Eccolo qua. Eccoci. Dovrebbe essere giusto, ecco. Lo lasciamo benissimo. Per ci qualsiasi sono? cosa ci sono. Io dicevo a Milano, dicevo a Torino in maniera stabile, a Salerno alcune volte nell'anno. Eh, ho ripreso anche con Roma e con Cagliari, dove mancavo da due anni la prima di questa eh, pantomima che, <ride> in cui ci hanno infilato. Eh, e quindi sto riprendendo anche con gli altri punti di riferimento. Pochi appuntamenti, purtroppo, perché come vi dicevo, mi muovo molto anche sull'estero, lavoro molto online. Il pro regressivo online mi ha dato grandi risultati negli ultimi tre anni, un po' perché già la facevo, un po' perché con questo periodo abbiamo dovuto anche aumentare le sessioni online, ma con grandi risultati, con grande soddisfazione davvero. Vincenzo, ci sono ancora tantissime domande, quindi se vorrai... Andrò a rispondere direttamente su YouTube. <ride> Oppure puoi, puoi anche tornare qui e fare un'altra diretta perché... Ma sarebbe scrive... un piacere. Se mi invitate, io ci sono sempre, Luca lo sa, sono sempre disponibile. Quando si parla di informazione, di divulgazione, io ci sono sempre. Giorno e notte. Danielito scrive che il video sull'allunaggio che hai fatto è bellissimo. Grazie, grazie Danielito. Eh, ho, ho messo insieme un po' di documentazioni, testimonianze... Cercare di dare un prodotto quanto più oggettivo possibile, senza interpretazione. Noi ti ringraziamo ancora tanto, Vincenzo. Grazie, Dani. È stata una serata formativa oh, veramente di alto livello. Grazie di cuore e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie, Vale. Grazie, Dani. Grazie, Luca, che sicuramente ci osserva dall'alto <ride> e sta guardando. Grazie, Luca. E stati gentilissimi. Grazie mille. Un, grazie un abbraccio. abbraccio. Ciao, ciao, ciao. ciao.